Antonio Padellaro. Antonio, buona giornata, è un onore per noi grazie, averte i nostri grazie. microfoni. Oramai è un incontro costante, quasi tutti i saloni del libro, credo. Sì, è vero, è vero, sì, sono, sono un habitué. Sei diventato una, un habitué. Eh, Il stato libro non ce l'ho perché è andato a Ruba, no, dico la verità, ero, non cioè, ho conto. Nel senso che te l'hanno rubato proprio. Te l'hanno rubato, sì. <ride> Ma lei, lo hai appena copie. presentato, è vero. Appena presentato, si chiama Confessione di un ex elettore. L'editore Papa Perfersi, che è quella editrice del Fatto di un ex elettore. Ele ex, -elettore. ex elettore? Perché cioè... con Antonio, eh, c'è, cioè, quando abbiamo fatto la riunione di redazione questa mattina, no? io oh, non, non sapevo dell'uscita del tuo libro, ho visto la, la, la presentazione e credo che sia uno dei temi più attuali e più futuribili di cui sta parlando questo salone. Sicuramente la tematica green, cioè abbiamo tante tematiche di cui sì. parlare, ma il fatto che. Domani potrebbe non votare nessuno o il 20% della popolazione. E, e tu che cosa indagini? Qual è la tua indagine? Che, eh, che pensiero hai tirato fuori? Beh, eh, diciamo, applichiamo alla, alla, alla politica e quindi alle elezioni il, il concetto del, della domanda e dell'offerta. Cioè, la domanda eh, di politica è ancora forte. Ma se l'offerta è deludente, se l'offerta è ingannevole, se l'offerta non mantiene gli impegni presi e non si occupa delle questioni reali, è chiaro che la domanda si abbassa, si, si, si inaridisce, è quello che sta succedendo, in pochi anni l'astenzione ha guadagnato 20 punti e quindi gli elettori sono scesi... di. E i non elettori sono aumentati di 20 punti allora per restare nella, nella concretezza stiamo purtroppo alle prese con questa apocalisse in emilia romagna allora noi leggiamo in questi giorni in queste ore che quello che è successo nel, nelle, nelle zone alluvionate è l'effetto di due concause il consumo del suolo la cementificazione e la non cura del suolo e i cambiamenti climatici che non sono, sono l'idea di qualche scienziato pazzo ma sono la realtà nella quale siamo immersi ora ditemi voi quale politica ha affrontato in termini seri ma reali, fattuali il tema della non cementificazione e del cosa fare per eliminare il CO2 che ci sta uccidendo e quindi eh, domanda e offerta no? Certo. Cioè. Abbiamo questa politica e quindi a un certo punto non compriamo più lo dog, eh, detta banalmente, visto sì. che qua vicino abbiamo, eh, influiscono anche però modalità comunicative, stili di vita di nuove generazioni, di giovani che magari eh, non trovano più la partecipazione politica in quella forma lì, possono incidere e come Ma possono come incidere? Incidono tantissimo, tanto è vero che nella percentuale del non voto, il non voto giovanile è molto, è molto forte. Perché? Perché fortunatamente o sfortunatamente questi ragazzi non si fanno più abbindolare. Cioè, io vengo da una generazione che eh, ha vissuto certamente il momento alto della politica, era tutto politica, era tutto politicizzato, eh, forse anche in maniera esagerata, però ecco, votare era anche una, un, un, un dovere civico... E perché si cercava di dare un contributo al bene comune, no? usiamo queste espressioni, questi ragazzi sono molto più pragmatici, non, non c'è cinismo, non sono disillusi, ma vogliono vedere le cose, vogliono sapere ma io il mio voto a chi lo do e per cosa, io trovo che questa, una cosa che mi sta impressionando è la presenza di ragazzi, ragazzini a lui eh, in questo salone, questi, questo che cosa significa? Significa che l'impegno civile, la partecipazione a ciò che siamo, c'è. Se la politica si allontana, questi ragazzi non la inseguono. Io ti chiedo questo invece: visto che per tutti quelli che fanno politica, la, politica, la propria ideologia è diventata un prodotto sì. e quindi viene proposta con precise regole di marketing. Sì. Non è che per caso le giovani generazioni lo hanno capito? Sì, penso assolutamente di sì. Cioè, penso esattamente, cioè che non, non, non si... E non vogliono comprare, cioè, hanno Ma capito no, che gli non... stanno vendendo una cosa? Sì, si stanno vendendo una cosa che non, poi non è quella, perché eh, eh, gli stanno vendendo un pacco, ah. come si dice, non so. E quindi questo è, il, è, è un modo per allontanarsi. Possono tornare, sì che possono tornare, ma possono tornare di fronte a un'offerta autentica. Cioè la cosa che i ragazzi sentono è la sincerità e l'autenticità di chi parla. Eh, L'impostore eh, non funziona più, anche perché sono smaliziatissimi grazie ai social e grazie al fatto che vivono questa generazione, che è una generazione eh, digitale, non li freghi più non li freghi più, vogliono, e capiscono subito se tu dici qualcosa a cui credi o se stai vendendo un prodotto. Antonio, noi ti ringraziamo, ti facciamo fare un gioco, sì. eh, attraverso lo specchio, sono contento di far mettere a te questa parola, no? attraverso lo specchio, il tema del salone del libro, tu che cosa, che cosa ci vedi attraverso lo specchio, che parola trovi attraverso lo specchio, guardando, immaginando nel gioco di Lewis Carroll, Ma che devo fare con la penna? Scriverlo sullo specchio. libertà libertà attraverso lo specchio libertà che credo che sia un bel sogno un bel desiderio Antonio Padellaro grazie. grazie di cuore grazie. di essere, di essere, di essere. Eh, stati con, eh, con noi